Uomini e donne Gossip, Francesca del Taglia è incinta? Gli indizi. Gossip Uomini e Donne, Francesca e Eugenio di nuovo genitori? Tutti gli indizi social. Francesca del Taglia vorrebbe un secondo figlio, questo è ormai noto a tutti i suoi fan. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato più volte della possibilità di avere un altro bambino. Ora che il piccolo Brando sta crescendo, la bellissima donna e il suo amato Eugenio Colombo potrebbero essere infatti pronti ad avere un altro bebè, preferibilmente una femminuccia. In questi giorni, la coppia del trono. Classico è finita al centro di una polemica sociale a causa di una strana scelta. I due hanno aperto un profilo Instagram dedicato al loro bambino e gran parte degli utenti del web non ha approvato. Rispondendo alle varie critiche ricevute, la Deltaglia si è lasciata andare ad una particolare frase che non è passata inosservata ai followers più attenti. Francesca del Taglia ha spiegato con una storia condivisa su Instagram ciò che pensa degli attacchi ricevuti ultimamente. Questi giorni diciamo stanno scattando davvero tante polemiche sul web. Io sono sempre una che accetta sempre le critiche, cerco di non rispondere. Prendere le costruttive e apprezzarle e prenderle come consigli. Mentre diciamo quelle stupide non considerarle proprio. Però diciamo che per colpa degli ormoni o non so cosa non sopporto più nessuno di queste gallinette e a quanto pare, l'ex corteggiatrice di uomini e donne parla di ormoni, gli stessi che si presentano nel corso di una gravidanza e che spesso sono anche causa di cambiamenti di umore. Uomini e donne. Francesca del Taglia aspetta un bambino? Le dichiarazioni dell'ex corteggiatrice. Insomma, la frase pronunciata dalla compagna di Eugenio Colombo sembra darci qualche indizio in più, in ogni caso resta ancora tutto da confermare. Alcuni giorni fa, inoltre... Nicole Mazzocato commentò una foto della del Taglia facendole gli auguri per il suo secondo figlio, anche se sembrava essere solo uno scherzo. A questo punto, non ci resta che attendere una qualche dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati.